E poi dicono che la vita dello youtuber è facile. Ho appena finito di editare quel video lì, qui c'è il casino più totale. Sto preparando tutta la roba perché domani ragazzi finalmente si torna a fare cross. Vi posso già spoilerare che ci sono dei personaggi mistici domani. Finisco di preparare tutto e noi ci vediamo domani. Sigla! Uh, ragazzi vi avevo detto che uh, oggi c'era personaggi particolari Comunque lo sai che ieri sera? Cosa ti ho scritto ieri? Non so se filmare perché è un po' pesante E lui mi fa Eh ma però sai giornata tra amici è bello Ha, ha, ha ragione Però ieri sera come al solito ho fatto le tre di notte per montare il video Se Non so come fai, non so come fai Iscrivetevi al canale di Toto Perché devo dire che non voglio fare una smielata Perché mi sta un po' sui marroni lui Però come youtuber è uno dei più bravi Che c'è. Ecco invece come rider no. Oh per quello che vengo con Robby solo perché almeno ragazzi non mi devo cambiare nel, nel freddo in giro N no no ma grazie che vieni con me solo per il caldo del futuro. Eh? no no grazie <ride> ah giusto sai Robby che ho fatto upgrade eh? Non serve più il martello e lo scalpello <ride> Ho comprato finalmente la chiave per aprire la ruota Dietro, lasciando stare che casco Sempre voncio, non lo pulisco mai Adesso provo la lente specchiata Di Yves, vi lascio il link in descrizione Della mascherina, la sto testando Devo dire che con la lente trasparente mi sta trovando Molto molto bene, oggi che c'è questo Sole accecante, direi che Specchiata potrebbe essere il top Ma è quindi la pista in, in Via di miglioramento? In via di miglioramento Perché sotto è bella dura, basta che le curve siano un po' okay. meno e poi si va forte. Cinture alla luci accese sempre oh. Col casco in testa, ben allacciato, luce accese, anche di giorno e prudenza, sempre! No, no, no. You Eh? Non si sta in piedi ma si La cosa difficile di quando si viene a far cross rispetto a quando giriamo in bici Purtroppo, eccetto mettere la GoPro sul casco e girare Cioè, a meno che non c'è qualcuno che si ferma e ti filma da fuori Purtroppo non si possono fare molti tipi di ripresa Stanno ritirando la pista, solo alcuni punti Perché erano veramente troppo molli, troppo ballerini Questa è l'ultima curva e qui c'è il salto Sembra Prime ma guardate Ragazzi, ok per farvi capire su che cosa stiamo girando Allora da fuori in realtà sembra, sembra buono Poi entra la moto e va dappertutto Proprio perché in realtà è molto, molto spagnato Tra l'altro era un po' che adesso non venivo adorno Sono andato tante volte a cadezzate dove i salti sono più piccoli E quindi mi mancava un po' vedere come avevo imparato a muovere la moto dopo essere andato un po' di volte Purtroppo la GoPro non renderà un cavolo Ma vi assicuro che la sto muovendo Testimoni, ci sono anche gli altri Ragazzi, c'era un tipo in mezzo, ho dovuto inchiodare. Tra l'altro, comunque, sempre su quel cavolo di salto. Il salto quello è maledetto. Non sono ancora andato una volta a far cross. Okay, e ho trovato come... le condizioni della volta prima. Il problema è che quando le condizioni saranno belle, la moto non andrà bene. Sospensioni, <ride> la catena molle. Sai perché siamo dei boomer in moto? Perché non abbiamo le grafiche. Cioè, oh. sia io che lui, zero grafiche, ragazzi. Zero. È vero, è C'erano tutti qua graficati i numeri. Quelli no, no. che vanno van forte, allora le... forte davvero non hanno una delle ultime. vado forte davvero. Non sai che cosa, io ho dato la guida pro a uh, un mio amico ad alboreto era lui che girava infatti io lo guardavo un toast per me anche per me allora anch'io il pranzo da atleta toast però l'acqua no, ok adesso forse la pista è più scanalata però tiene di più però devo dire che il problema è il sole che ce se l'hai sempre altezza fine rampa e ti fa un sacco di ombra comunque mascherina top non avevo ancora usato io le mascherine specchiate, insomma non ne uso molto, però devo dire che in queste condizioni aiutano parecchio. mia se mi sono mangiato adesso alla fine oh, oh, oh. avevo la bocca aperta anche cioè è sempre così, fine giornata pista che inizia a migliorare veramente tanto perché vabbè sghiaccia, poi si formano i canali che finalmente riesco a percepire perché per le prime volte che venivo dicevo perché la gente gli piace i canali? cioè è un binario cioè non sta in piedi, invece adesso inizio proprio a appoggiarmi e uscire bene, proprio beh, allora, giornata bella, bella sì, poi comunque molto crossare molto con gli amici è super è super fico. I miglioramenti vengono in maniera molto diversa Ma no, tu sulla bici esatto. sei un pro Quindi bene o male Quando migliori migliori un decimo esatto. Se sei un racer O migliori un trick Se sei uno che fa i trick In una situazione del genere Migliori ogni curva ogni Sì salto, è proprio figo cosa, è Proprio bello Abbiamo fatto una piccola pitch chat Prima davanti al, davanti al sandwich Sono tante... Cosa in ballo succulente niente ragazzi noi qua adesso vado a sciacquare un po' la moto che ovviamente non è stato piena di tappa grazie di aver visto questo video spero che vi sia piaciuta anche questa esperienza in moto la cosa difficile è sempre filmare perché non si riesce a filmare dall'esterno in moto siccome bisognerebbe avere un cameraman esterno cioè vorrei dire è, al non c'è mai ricordate di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto che mi supportate e soprattutto lasciate un like che non costa niente come al solito è gratis vi ricordo e noi ci vediamo al prossimo video, bella